oggi andiamo a vedere una estensione per facebook che ci permetterà di fare veramente tante cose, di personalizzare veramente molto del nostro profilo andiamo nel Chrome Web Store e l'applicazione si chiama Fabulous scegliamola, facciamo aggiungi. aggiungi e come vedete si sì, apparirà questa icona quando andremo su facebook Aggiorniamo il nostro profilo Come vedete è uscita questa icona Andando a cliccare Ci sono tutte le opzioni che possiamo attivare E sono veramente tante La prima è il bloccare le pubblicità Come avete visto Se la togliamo Questa è una pubblicità di Facebook Ora non c'è più Colorizer Questo ci permette di colorare veramente Di scegliere il colore di molte parti di Facebook questi sono i quattro colori il primo colore indica la barra di sopra adesso mettiamo dei colori a caso il secondo colore indica il contorno esterno e il centro della pagina il terzo colore sono tutti i caratteri il quarto colore non si capisce tanto sono tutti sono altri caratteri, diciamo quelli principali della pagina Ok. e ci dà anche l'opportunità di inserire un'immagine un di sfondo Font Styler ci permette di scegliere la grandezza del nostro font ma anche di cambiarlo un font che a me piace parecchio è Ubuntu vediamo se c'è eccolo Aumentiamo un po' la grandezza Penso che va bene Poi c'è noti Notification Sentry Che pos possiamo scegliere Varie opzioni per le notifiche Per disattivare basta ripremere qui Photo Pop Che ci consente di aprire le foto In un pop up Adesso qui è un profilo nuovo Quindi non abbiamo Vediamo un po' così le foto Fotopop, ingrandire foto rapidamente vabbè poi torniamo alla home abbiamo media panel riprodurre i video al di fuori del new seed ci permette di produrre tipo i video che stanno su youtube oppure quelli là che hanno caricato le altre persone su facebook o all'interno della in una nuova scheda o una nuova finestra rounder come vedete toglie i bordi a tutte le immagini ed è molto più carino vediamo come cambia guardate l'immagine del profilo sticky pad ci consente di mettere trascinare gli amici adesso qui non ho amici però se avessimo amici Scegliamo un amico, lo trasciniamo qui E così lo abbiamo sempre portato in mano nel caso vogliamo andare nel suo profilo Poi c'è il cursor changer che ci permette di cambiare l'immagine della freccia In questo caso è bianca Come vedete ci sono tutti questi vari cursori Scegliamo questo New, uh, News Feed Expander, come vedete, mette le notizie in maggior risalto. Eliminando, vediamo la barra a sinistra. Come vedete, come vedete sono veramente molte le le, nuove, le personalizzazioni che ci permette questa estensione di Chrome. E sta a voi giocare su quale vi piace e quale no Logicamente l'unica controindicazione può essere che il caricamento di Facebook Alcune volte può essere un pochino più lento